facendo come azione di preghiera, cioè lo state facendo come vostro atto, in realtà non accadrà quello che voi fate, perché ad esempio la spalla guarisce dopo 30 secondi, dopo 5 secondi, lo so, vi parlo già delle possibilità più alte, ma bisogna iniziare a parlarne fin da subito, perché... L'alemanti a voi vi serve per iniziare ad avere l'accesso alle possibilità più alte, non per imparare come si fa il massaggio shatsu, perché altrimenti andavate a un corso di shatsu. Eh? già questo. Ho un messaggio che ora lo guardo perché, se non mi sentite, quindi siamo un portale vivente tra quello che stiamo facendo e il principio divino stesso. Certo, siamo manifestazione del principio divino stesso. Voi non avete idea dei misteri che stanno dentro l'esistenza. Ecco perché ve ne dico un'altra. Ecco perché, signori. Eh, anche Gesù mi sembra, ma comunque anche tutti i santi, eccetera, quando parlavano di Dio, eccetera, eccetera, hanno, hanno iniziato a dire Dio può tutto, Dio è tutto, ma dovete con la vostra preghiera chiedere al principio divino quello di cui avete bisogno. <ride> ecco perché l'arte della preghiera è presente ovunque, anche tra quelli che oggi vengono chiamati di Indiani da me. Ovviamente a modo loro ma tutti hanno l'arte della preghiera, tutte le culture, perché? Vi siete... La vostra intelligenza, svegliatela, vi siete mai chiesti perché l'arte della preghiera è presente ovunque e se il principio divino è già perfetto, è già... perché c'è bisogno di pregarlo? Vi siete mai chiesti perché si deve pregare? Cioè il principio divino è la... può tutto, è l'esistenza stessa, è il tutto è l'atomo, la monade è l'infinito che è ovunque e che tutto compone ogni cosa è fatta all'infinito in la galassia è nel più piccolo atomo e, e, e la galassia è fatta anche di atomi no? quindi Dio è all'infinito parliamo di infinito se volete ma perché cavolo devo pregare l'infinito è chiaro che sa già di cosa ho bisogno mi torna avete capito? per creare un contatto diretto Quasi, esatto, quasi, perché se qui sviluppate l'intelligenza, mi capite, il divino non sa invece cosa è che voi vorreste nella vostra piccola possibilità manifestata e cosa è che voi non vorreste. <ride> cioè, per il divino, parliamo del divino, è tutto va bene così, tutto è giusto, perché... Chi vuoi che sia? Signori, usate i paradigmi dell'Alemantia per liberarvi dai paradigmi della realtà che voi credete reale. Usateli, perché c'era qualche santo, non mi ricordo chi, che diceva che se una cosa accade, vuol dire che Dio la vuole. Ma eh certo! Ah, c'è anche un proverbio, no? Non, non, non muove foglia che Dio non voglia è certo perché la foglia è già Dio cioè non esiste una cosa che non è Dio l'atomo è Dio quindi tutto è fatto di atomi bene, tutto è creazione bene, tutto è Dio il tutto nel tutto per mezzo del tutto cioè capite? Dio è il tutto capito? ok quindi però a cosa serve l'arte della preghiera? Serve in questo mare delle infinite Perché capite, no? Io vi faccio un esempio concreto, così veramente mi capite. Quello che qui può essere un cancro, in una realtà parallela, è un bambino che gioca con lo yo-yo. Mi capite adesso? E quello dice, ma guarda, Dio mi vuole male. Signori, eh... Se si deve parlare, del. bisogna ragionare come il divino. <ride> lo so che è una cosa stupida, ma non so come spiegare la parola. Ma non si deve essere stupidi. Allora, se noi vogliamo parlare del tutto, si deve essere il tutto per conoscere il tutto. Non si può essere la parte e parlare del tutto. Non ci si riuscirà mai. Capite? E siamo sempre qua, lo specchio. Capite? se noi siamo la parte arriviamo alla conoscenza della parte pum. se noi siamo il tutto arriviamo alla conoscenza del tutto queste sono delle de, de cose che stiamo dicendo veramente molto eh, alte <ride> cioè veramente io vi invito a cercare di, di comprendere veramente a capire a sperimentare a, a, a, a, ad ascoltarlo una decina di volte quello che stiamo dicendo in modo che voi capite se vi torna cosa che non vi torna cosa... Dovete. Capire, vi ripeto, che per esempio, una cosa che qui è un cancro, da un'altra parte è uno yo-yo. E quindi perché Dio dovrebbe guarirti al cancro? E da un'altra parte è una pizza. Questo è il concetto di realtà parallele e di mondi paralleli e di altre possibilità. Perché ora, forse, siete pronti per capire... Che di questo mare delle possibilità non è solo una già manifestata, ma sono tutte già manifestate. Leggo le vostre domande perché è giusto che ci siano delle domande, è, è, è sintomo di intelligenza veramente. <ride> Gesù disse chiedete vi sarà dato oh finalmente qualcuno che ha detto la frase che non mi ricordavo qual era però perché ha detto chiedete è per questo motivo di cui stiamo parlando è meraviglioso e così vicino a quello che istintivamente ho sempre sentito pensando di non essere capace di essere tecnica e avendo sempre un'antipatia per il modo consueto di imparare tali tecniche esatto sei nel mondo del fare e quindi otterrai solo risultati proporzionali a quello che stai facendo ma saranno sempre risultati mediocri o comunque non sono i risultati dell'Alemantia capito? non c'entra nulla non possiamo con queste, belli, signori, con queste bellissime ali che ho scelto io così prendendole in giro come, come, come simbolo, cioè, veramente le ho viste ovviamente non è che, però come simbolo di quello che stiamo iniziando questa sera noi non possiamo iniziare l'alemantia senza aprire le nostre ali della percezione. <hoe>